Ciao, sono Manuela Gualerzi e faccio la pensionata. Sto seguendo Patrizia già da un bel po' e quindi online. Intanto ho organizzato benissimo e mi è piaciuto tutto. Mi è piaciuto conoscere tanta gente, mi è piaciuto anche la possibilità di interagire, la possibilità anche di essere più liberi secondo me rispetto a un live vero e proprio, anche se non c'era il contatto fisico, però l'energia era tantissima e a me è piaciuto molto. Era ora, perché, perché tutta la vita che, che leggo, che cerco e che brigo, non sono mai riuscita ad andare agli eventi dal vivo per motivi vari, familiari e non, e qua invece ho sentito che finalmente avevo la possibilità di fermarmi e, e di trovare quello che poteva, Fare per me, insomma, mi porto dentro il, intanto l'entusiasmo, poi eh, siccome mi risuonavano tantissime cose, mi porto dentro che, insomma, che, che finalmente posso anche da sola, con l'aiuto del team, con l'aiuto anche di altra gente che partecipa fare un percorso serio e che soprattutto mi risuona ecco mi risuona fantastico io sto già facendo molta mh, propaganda con le mie amiche sono con quelli che ritengo sto già insomma raccontando quello che quello che è successo e eh, la consiglio perché è valida perché è sincera e genuina e, e basta sono più di così e poi, insomma, a buon intenditori poche parole, perché le, queste cose qua o le senti o se no ciao, insomma, non è che c'è poco, poco da girarsi intorno. E finalmente mi sono messa seriamente a aprire il libro e, e insomma cercare di, di, di, di, di farlo mio, insomma, non solo teoria ma pratica, perché qua se non pratichi non vivi, ecco. La teoria non è vita, la teoria è, è mente e basta, insomma. Era ora, io, io me lo sento bene questo percorso, me lo sento bene. Grazie sicuramente a Patrizia e a tutti, e a tutti voi.